la criminalità a campo più facile e noi stiamo lavorando per avere un'azione di rilancio della legalità e di riqualificazione dei quartieri che sono due cose strettamente collegate, qui d'altronde proprio gli interventi della regione Lazio che Nicola Garetti stava ricordando sono stati molto importanti e a partire anche dal sito degradato è stata compiuta una bonifica la palestra della carità e tanti altri interventi anche su questo, sinergia, collaborazione eh, sono molto importanti, eh, vorrei ricordare che noi eh, abbiamo proprio ieri approvato in giunta l'istituzione del forum per esempio eh, sui beni eh, confiscati alla mafia, eh, atto che attendeva da tempo, vogliamo anche su questo fronte insieme. Lazio, cioè eh, rafforzare l'intesa e il lavoro per la legalità e per i cittadini.